in rappresentanza degli abitanti della zona Fiumara con il caso eh, chiamata gli abbandonati da Dio perché sia questa amministrazione sia quelle precedenti della Fiumara non hanno avuto nessun interesse di poter aiutare i cittadini oppure di dare i loro diritti non chiediamo nulla noi non chiediamo chissà che posto più noi chiediamo ci mette di avere i nostri diritti, Iniziamo da un sistema fognario che è inesistente, il sistema fognario da noi non esiste e ciò causa tutto il sistema degli allenamenti. Noi dal giorno 22 che siamo in mezzo all'acqua, che aiutiamo tra noi e, e, e gli abitanti perché abbiamo una protezione civile di vicino al quale risponde che non ci può dare una mano abbiamo il 118 e ci dicono che possono intervenire solo su alcuni casi noi da soli, noi cittadini ci diamo una mano e allora noi abbiamo bisogno di certezze ci troviamo al 22 con di davanti davanti le case rifiuti sono frigoriferi, sono ritani, sono letti, roba che è diventata rifiuto grazie all'algunione stato in 22, ci è stato promesso da una settimana a questa parte, ci è stato promesso che ogni giorno sarebbero venuti a ritirare questi rifiuti. Questi rifiuti non sono stati ritirati, anzi, sono stati ritirati solo alcuni, tra cui l'ultimo sabato sera. Fatalità sono stati ritirati questi rifiuti soltanto sul percorso della maratona di ieri. Il resto è rimasto così. La firma in condizioni pietose, l'assenza dell'amministrazione comunale. Dell Signor Presidente, mi scuso, lei non è venuto da noi, il sindaco non è venuto da noi, non è venuto da nessuno, soltanto il Il regolamento chiede di... È sospeso il Consiglio, questo non è no. Consiglio comunale. E comunque sono giornalisti, il regolamento scrive che i giornalisti sono fuori da questo. Ma adesso il Consiglio non c'è, è, è sospeso. Avremo un'unica voce tutti insieme, 334 famiglie, un'unica voce. E saremo presenti tutti i giorni. Perché ci dovete dare certezze, ci dovete dare i di nostri diritti. Perché noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto, paghiamo la notizia, paghiamo il lupo e poi c'è qualcuno che ci definisce abusivi. Su questa cosa leghiamo esilio. Siamo abusivi, mentre invece voi non dovete portare le vostre carte che non avete, perché voi carte sia voi che la regione che dimostrino che siamo abusivi. Non ce l'avete, noi invece abbiamo le carte della regione dagli anni, da, dagli anni, dagli anni 30 che dimostrano che... Voi Siamo esausti, noi oggi siamo venuti educatamente a parlare con voi, a chiedervi, a darci risposte concrete, non parole, parole, che da anni o passerebbe che ci sono stati firmati, specialmente sotto elezioni, che io mi ho fatto, da parte di tutti è, attenzione, la parte di. Tutti,